Ciao a tutti! Come viveva l'uomo nel Paleolitico? Nel periodo precedente, Neolitico, in cui viene inventata l'agricoltura, l'uomo poteva vivere soltanto da nomade, doveva necessariamente spostarsi, finite le sue risorse alimentari.